Che differenza c'è tra la favola e l'intreccio? In un testo narrativo la favola segue l'ordine degli eventi narrati in ordine cronologico. La favola è la struttura di racconti semplici, racconti dedicati ai bambini. L'intreccio invece è un racconto più complicato. In cui l'autore decide di seguire non l'ordine cronologico dei fatti, ma fa delle anticipazioni o fa dei ritorni al passato. Nell'intreccio emergono delle anacronie. L'autore decide di anticipare ciò che accadrà o decide di raccontare ciò che è accaduto facendo un ritorno nel passato. Può decidere di andare nel passato o nel futuro. Questo nell'intreccio. L'intreccio rispetto alla fabula, che è una struttura più semplice, siano questi due meccanismi. L'autore decide di anticipare ciò che avverrà in futuro o decide di raccontarci quello che è già accaduto nel passato. I racconti semplici favola e intreccio spesso coincidono, sono delle scelte dell'autore in cui decide di raccontare dei fatti seguendo l'ordine cronologico. Spesso si fa questa scelta per testi semplici, rivolti a bambini. Questi salti nel passato o nel futuro hanno delle difficoltà per lettori ancora piccoli. Spesso gli autori decidono di puntare la suspense attraverso questi due meccanismi, anticipazioni di cose che avverranno in futuro o decidere di raccontare ciò che è avvenuto in passato. Questo per aumentare il su spazio. Ciao, al prossimo video. Vi aspetto.